Voglio tutte e 27 come vicious. Mamma ha sempre avuto ragione sopra sua figlia. Diceva che ogni angelo in testa ha la propria aureola e ogni diavolo nasconde un peccato per ogni rinchiuso. Mente. Ah, sigarette scacciano l'ansia, ma io non trovo quiete, mani intrecciate sperano in pace, poi sfociano in guerra, vorrei libero ogni mio fratello che ha perso il suo senno ogni qualvolta trova tu pace sotto un lampione, spento. la notte porta consiglio, ma soltanto a chi ci dorme su, morirò d'amore con la musica come a stampo, poeta maledetto, Shatteron senza le Cogliere il male nei campi di fiori, voglio andare sì, la sua Voglio stare da solo, per ogni volta che muoio Quando lei mi vuole, mi stringe, e mi ama Quante notte insonne, c'ho il freddo aspettandola eh. Vestiti neri come l'umo nel contesto In cui vivo ogni giorno di più detesto La mia city è una puttana camuffata dal rossetto Prima ti balla in petto e dopo esige anche il rispetto Ammirare da lì giù, palazzoni d'ambalier Sono sporchi come i sogni di tutti quanti pre Per pardon pur la bica, alla fine mi sono sce Dalla palude alla vita, non va dal quartieri e miei quartieri Voglio stare cartieri. da solo, volta che muoio Quando le mie mi stringe e mi ama Quante notte sogno, c'è il freddo Voglio stare da solo mm hey.